Ciao a tutti. Oggi prepareremo la mousse al cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono: panna vegetale zuccherata, latte, cioccolato fondente e torta gel. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8 aggiungiamo sì. sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il latte La panna e il torta gel ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo in silicone. Posizioniamolo in frigo per almeno 3 ore. Mousse al cioccolato fondente. Grazie e alla prossima ricetta!